Grazie presidente. Allora, io colgo l'occasione per rassicurare il consigliere Figliomeni, ma anche i cittadini che ci ascoltano e per anticipare un po' eh, un progetto di sperimentazione che stiamo avviando sulla gestione delle emissioni eh, odorigene e in un'ottica collaborativa con Arpa, università, cittadini, comune e, e Ama che ha individuato una ditta privata con l'obiettivo di trovare una correlazione tra le variabili operative e aziendali, quindi eh, degli impianti anche in prossimità di Roccaccia cioè e la percezione olfattiva. In questo modo eh, vorremmo stabilire delle azioni concrete e, e correttive, quindi interventi di miglioramento anche della situazione eh, o del rigeno in, in quel posto. Eh, sarà, eh, saranno individuati dei cittadini motivati che parteciperanno a questo progetto sperimentale e che attiveranno attraverso delle applicazioni e dopo un processo di formazione, attiveranno dei eh, cosiddetti nasometri posizionati nei pressi del, dell'impianto che consentiranno accanto a delle colonne e altre apparecchiature un po' più complesse, di eh, fare una raccolta eh, di campioni di aria e quindi poi di individuare anche eh, la... Eh, la molecola o quant'altro può uh, provocare la situazione d'origine uh, inaccettabile, certamente in alcuni casi. Eh, noi al momento uh, naturalmente non siamo sostenuti da un vuoto, cioè siamo mh, abbiamo un, un vuoto normativo che non ci consente uh, di uh, agire, di sanzionare uh, queste situazioni, ma certamente con questo tipo di attività possiamo attivare delle iniziative di mitigazione più puntuali quindi ci asteniamo perché abbiamo capito l'intenzione meritevole ma stiamo già procedendo in questo senso grazie